Non è così facile come sembra Comunque vediamo un attimo Perché per esempio già quando splendo Mi viene spontaneo Cioè guardare i web che, Ma capito? Cioè ormai è abitudine Guarda Guarda lo sapevo Aiuto lo, lo sapevo Cioè lo sapevo Io mi nascondo qui Vi lascio affaitare Faccio le mie cose Va bene, questa partita inizia da una maniera molto particolare, ragazzi, eh? Va bene, per esempio già ora mi stavo per girare per guardare i webcam. Cavolo, dobbiamo stare attenti, 45 di vita, credo, dobbiamo fare un altro Va bene, ok ragazzi, non so, non so, vediamo come va sta partita, è molto particolare, è eh, interessante devo dire È iniziata benino, non benissimo, perché comunque sono stato circondato da nemici quando non avevo la possibilità di fightarli Comunque ci è andata piuttosto bene poi nell'esecuzione delle kill, ecco, quindi va bene, mi sono flashato veramente una spada laser Ragazzi non la spada laser, non non Vabbè, ah, ragazzi, è buono. Pensavo che le allucinazioni da Fortnite venissero prima. Cioè, mi è andata piuttosto bene. Devo dire la verità. Ci sta. Ah, oh, cavolo, sì, finalmente. Per arrivare a sto tipo ho fatto veramente l'Odissea. Mamma mia, fra, che noia che sei stato, mi credi? Ho pure spaventato perché pensavo fosse forte Invece si è fatto saltare addosso come se niente fosse Vabbè. Ok ragazzi noi siamo ancora in safe Non so se è una cosa buona perché volevo fare un po' di kill in tutta sincerità Sarà ancora in safe vuol dire che ai nemici li vedrò tra un po' Più che altro voglio cercare, sì, qualche spot ci sta Va bene questa distanza? No Va bene questa distanza? No Va bene questa distanza? Sì Flapper? Quest'è? Quell'altro? Più utile? Dai mm, Vabbè, lascia andare più nella campanita Meglio Flapper, dai Il problema è che non c'ho materiali Sto messo veramente male Uh... Allora facciamo così Piano Prendo un po' di materiali E poi andiamo a fare qualche kill Perché così come sto ora Non credo che io possa allontanarmi più di tanto Dato che se inizio un fight serio Questi materiali li finiscono nel giro di qualche secondo Veramente Di disanghera esatto. sì. Cadolla tua caro Più o meno Meno, meno, meno, meno Calmo Modifica, modifica Ok, ok, ok. Ragazzi, attenzione. Uh, Uff, volevo stare a seguirle, però non fa niente. Credo che per come stava andando ci è andata anche fin troppo bene. Fortunatamente i tizi hanno fightato tra di loro, si sono ricordati come si fighta. Di solito le persone si ricordano solo come si fighta contro di me, eh? quindi va bene. I flopper è meglio tenerseli così nel caso ci curiamo velocemente In questo caso a breve avrei avuto bisogno di flopper Quindi, ok Allora, sì, sì, sì, sì, sì. Comunque credo che io velocizzerò un po' durante il video per saltare magari qualche parte in cui dovrei tagliare. Non voglio tagliare perché altrimenti la gente dice For tu tu imbrogli, tu guardi webcam e non ce lo fai vedere. Quindi per insomma mh, cercare di un po' sfoltire i commenti che dicono stupidaggini Cerco di farvi vedere tutto velocizzando poi i più pignoli possono mettere a velocità 0.25 Allora... Ok, la gente deve venire da questa zona a destra. Quindi stiamo attenti. Dato che ci potrebbe arrivare chiunque, da qualunque momento. Siamo in 10, non siamo troppi. Ok. Ah, no, non Non so. Niente di particolare. Vabbè, ragazzi, l'importante è che noi continuiamo a pigliarci roba, oggetti, poi. Intanto dobbiamo solo incontrare qualche nemico, poi non ci interessa nient'altro. Non vedo nessuno, vedo un po' di gente lì Però se la faccio cadere non so fino a che punto serve Ho paura solo di farmi notare da altra gente E di non fare manco danno a sto tipo Ma veramente? Ma veramente l'ho eliminato, ma come? Ma secondo quale logica sto tipo? è. Eh? Ok, non farò domande Non posso neanche lootarlo per Ok, torniamo in safe, dai. Ah, la sta gente. Man, questo è un problema. La safe più vicina dov'è? Eh, vabbè, oh, certo, poteva mai non essere vicino a loro. Ok, vabbè, era ovvio dalla direzione si vedeva, quindi non ha senso lamentarmi, panico. Siamo in quattro, ragazzi. Ah... Sì, sta, zipline. Zipline. sta un cecchino che sta a sparare quello sulla zipline. Io potrei pure provare ad avvicinarmi, ma se quello mi ha visto è inutile. Sì, sì, si stanno sparando due poli opposti della mappa. Ma che miseria, raga. Yeah, io vi voglio bene, però cavolo, rendetemi le cose semplici. Oh, madonna, ero bloccato. Vabbè, io vado in safe, ciao fra. Eliminato con una trappola, La siamo in tre. Non so che voglio fare, vi spiego subito. Perché se mi vado a mettere in mezzo, mi trovo in mezzo entrambi i nemici. E tanto ci finisco male io, questo tanto è ovvio. Va bene, ok. Devo fightarti. Devo per forza fare il fight. Devo non evitarlo, però ok. Va bene, boomer. Va bene, facciamolo. Se devi rompere così le scatole, ok. Ah, okay. Non potevo fare altro che aspettare che fai, che fai tassero un po' per provare a trovare una finestra in cui fuggire Era l'unico modo Ho dovuto per forza aspettare un secondo di tregua da parte loro Allora, facciamo una cosa L'hai eliminato, raga Però, sai, sa, allora, allora, allora, faccio schifo, ok? Presupposto che faccio schifo, presupposto che faccio schifo Quanto godo, che cavolo trolli, che cavolo trolli Che mi sono impallato, non significa che sono scarso, quindi Ok, te lo tieni, e noi ci becchiamo alla prossima